Ora che abbiamo eh, capito come sono pensati i principali vaccini che sono disponibili eh, per Covid-19, una delle domande ovvie per, per, tutti quanti, per tutti quanti noi è qual è il rapporto tra i vaccini e in particolar modo la popolazione giovane. Per rispondere a questo tipo di tematiche abbiamo qui con noi oggi Rita Carsetti, che è responsabile della diagnostica immunologica dell'ospedale Vandine Gesù di Roma, a cui... Eh, abbiamo deciso di porre esattamente alcune domande su questo tema. E nello specifico chiediamo a Rita, i bambini e i ragazzi possono essere vaccinati con il vaccino anti-Covid-19? Considerato il fatto che la malattia di norma non si sviluppa in modo grave nei giovani, è importante che anche i giovani si vaccinino? E poi infine, i diversi vaccini sviluppati che ci sono oggi disponibili, sono tutti ugualmente efficaci e indicati per la vaccinazione nei giovani? Grazie Rita. Eh, una delle cose che sta diventando sempre più chiara è che la malattia del Covid-19 è più grave no? nelle persone anziane. Quindi magari i ragazzi e i bambini, i bambini, soprattutto pensando ai bambini piccoli e piccoli, non si ammalano assolutamente, ce ne sono su pochissimi casi di eh, forme gravi di Covid-19. E ovviamente questo ci farebbe pensare, beh, ma che mi, mi vaccina a fare io per una cosa del genere che in fondo non è grave per me? Beh, in realtà il problema vero è che sia voi giovani sia i bambini in realtà potete trasmettere la malattia, cioè voi potete avere praticamente il virus, il SARS-CoV-2 nella vostra via respiratoria, e poi siete voi, purtroppo, che contagiate le persone che vi stanno intorno e voi non sapete che vi sta intorno, certo che il vostro nonno, i vostri genitori ma ci può essere anche qualcuno che ha una malattia di cui voi non sapete niente e che invece morirà perché è stato contagiato da una persona che invece sarebbe cavata e anche molto bene eh, per ora non si è considerato tantissimo vaccinare le persone giovani eh, soprattutto perché abbiamo troppi pochi vaccini e che quindi i vaccini eh, vengono dati alle persone che sono più, più a rischio. In più ovviamente dovete considerare che anche le case farmaceutiche prima di dare un vaccino fanno tantissimi test e a, cominciano a fare de, delle, delle cose che si chiamano dei trial clinici, cioè testano un vaccino in un gruppo di persone e hanno cominciato a testare prima le persone adulte perché sono quelle... Che tutto sommato hanno un sistema immunitario forte e che quindi non corrono tanti rischi. I bambini, per esempio, non sono stati testati i vaccini che abbiamo adesso, li possiamo dare a persone dai 16 anni in poi, diciamo, no? Invece ci sono dei trial clinici che si stanno facendo adesso con i bambini fino a 12 anni, cioè da 12 anni in poi, e invece per vedere quanta, quanto vaccino, quale vaccino si deve dare bambini più piccoli ancora non sono stati fatti gli studi quindi io tutte queste risposte non ve le posso dare però vi devo dire che se il vaccino ci sarà vi dovete vaccinare per voi per evitare che qualcuno di voi si ammali gravemente, perché esistono dei casi anche gravi sono rari ma esistono dei casi anche gravi dei bambini e delle persone giovani ma soprattutto perché voi potreste contagiare qualcun altro che invece morirà per una cosa che sarebbe stata prevenibile dal vaccino. Pensate alla persona con un'immunodeficienza, ad una persona che ha avuto un trapianto. Questa persona, anche se viene vaccinata, non farà una risposta immunitaria sufficiente. E magari morirà per il Covid-19, mentre se tutti quelli che gli stanno intorno sono vaccinati, fanno la famosa immunità di gregge, che noi chiamiamo adesso immunità solidale, perché, perché in realtà protegge non solo voi, ma anche gli altri. È un po' come, pensate al morbillo, per esempio. Vi ricordate, qualche anno fa c'è stata un'epidemia di morbillo in Italia, no? E il morbillo non è una malattia gravissima, ma, non so, diciamo, uno in ogni mille delle persone, dei giovani, che si ammalano di morbillo, diventerà sordo per il morbillo. Uno su tre mila morirà. Ecco, diciamo, il Covid è più o meno un po' così. Voi pensate che non è una cosa grave, però in realtà alcune persone stanno male e poi se io ho il mio e a me non succede niente, ma contagio una persona con un'immunodeficenza o una persona anziana, quella muore. Quindi io mi devo vaccinare non solo per me ma anche per gli altri sicuramente. Eh, quali di questi vaccini che abbiamo fatto finora, che conosciamo finora, che sono sul mercato siano migliori per i bambini, per i giovani e in realtà ragazzi non è stato ancora testato perché i vaccini sul mercato sono pochi, come vi ho detto gli studi clinici sono stati fatti soprattutto sulle persone adulte e quindi è una cosa che stiamo imparando tutti insieme, perché i primi vaccini sono stati dati a ottobre, diciamo, no? Quindi noi adesso abbiamo delle risposte, finora soprattutto sugli adulti. E ovviamente una delle cose che non sappiamo è quando tutti questi vaccini saranno messi a confronto, cioè io potrò confrontare uno che ha avuto il vaccino di AstraZeneca con un gruppo di gente che ha avuto quello Pfizer, eccetera, eccetera, quale sarà il migliore? Quale soprattutto durerà di più? Cioè quale vi darà la protezione che è più duratura? Io questo ancora non lo so, non lo sa so nessuno, perché la prima dose di vaccino sono state date a ottobre, quindi sono passati sei mesi e un vaccino che funziona bene dura cinque anni, dieci anni. Quindi ancora non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo che per esempio alcuni dei vaccini funzionano bene anche sulle persone anziane, su voi, sui ragazzi, probabilmente funzioneranno tutti benissimo. Eh, però ecco, i dati sono ancora pochi, purtroppo i vaccini sono troppo pochi, abbiamo troppo poche dosi, ma vaccinatevi, vaccinatevi per proteggere voi e per proteggere i vostri genitori, i vostri nonni, anche quelli che vi stanno intorno e che voi non conoscete ma che magari hanno un'immunodeficienza o una malattia grave. Tra i temi che eh, frequentemente vengono sollevati relativi all'uso dei vaccini, c'è cioè il loro rapporto con uh, le allergie. C'è anche un secondo tema che viene spesso menzionato, che è quello del rapporto e della fattibilità e delle implicazioni che ha l'utilizzo dei vaccini in soggetti che sono uh, dotati di un sistema immunitario che non è perfettamente funzionante, soggetti con delle immunodeficienze. Questi due temi abbiamo deciso di uh, affrontarli con uh, Gigino Tarangelo che è un amico della società e che è qui con noi oggi, eh, Gigi è il direttore del Dipartimento di eh, Immunologia, Clin Immunologia, Immunologia Clinica e Microbiologia in un istituto che si chiama NIAID, parte dei National Institutes of Health americani, dove lavora da parecchio tempo, è un immunologo eh, di standard internazionale ed è, eh, riteniamo, una delle persone sicuramente più indicate per porre questa domanda. Quindi per Gigi la domanda è, le persone con immunodeficienze o allergie possono vaccinarsi? E se sì, rispondono con la stessa efficacia e correranno gli stessi rischi di effetti collaterali degli altri soggetti oppure no? Grazie Gigi. Grazie Massimo e grazie anche per darmi l'opportunità di rispondere a queste due domande che sono ovviamente molto importanti e che sollevano anche numerosi problemi nell'opinione pubblica. Distinguiamo prima di tutto i due problemi, allergia da un lato e immunodeficienza dall'altro. Parliamo prima del problema vaccini e allergie. Eh, ho visto sulla stampa molta preoccupazione rispetto al rischio di eventi allergici in persone che ricevono il vaccino. Eh, bisogna sgombrare il campo da alcuni, eh, alcuni problemi che sono in realtà dei falsi problemi. La vera reazione allergica che noi temiamo è lo shock anafilattico, anafilassi, che avviene con una frequenza estremamente bassa e i dati che oggi abbiamo ormai a disposizione eh, perché i vaccini sono stati impiegati eh, a livello di popolazione ci dicono che il rischio di questi eventi eh, gravi è di 3 dosi su un milione per quello riguarda il vaccino di Moderna 5 dosi su un milione per quello riguarda il vaccino di Pfizer, quindi parliamo di eventi estremamente rari e per i quali peraltro esiste comunque la possibilità di intervento perché se si ha a disposizione l'adrenalina eh, in realtà questi soggetti non corrono poi rischi eh, particolari, bisogna comunque sapere che la possibilità di un evento grave c'è sempre, quindi il vaccino va condotto ovviamente in una situazione di protezione, come avviene normalmente, il soggetto deve rimanere nel luogo in cui viene somministrato il vaccino un minimo di 15 minuti. Se c'è una precedente storia di allergie di altra natura, in realtà questa non costituisce una controindicazione del vaccino. L'unica vera controindicazione del vaccino è una storia di allergie gravi a componenti del vaccino stesso. Nel caso dei vaccini di Moderna e Pfizer, di fatto questo è un, è un evento estremamente improbabile perché sono vaccini eh, basati su RNA in cui l'unica componente possibile è una molecola che si chiama PEG, ma peraltro sono eventi molto rari l'allergia al PEG. E quindi io direi che eh, di fronte a un dubbio, eh, ci si rivolge al proprio medio curante, si va a valutare se c'è una storia di allergie importanti a componenti contenute nel vaccino, se questo è, Bene, il vaccino è contraindicato, ma è un evento estremamente raro. Eh, per tutti gli altri casi il, la raccomandazione è rimanere nel luogo della vaccinazione un minimo di 15 minuti eh, al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi rarissimi e gravi che comunque possono intervenire. L'altra domanda era sui soggetti con immunodeficienza. Anche qui va, vanno distinti i due aspetti, da un lato la sicurezza, dall'altro l'efficacia. E poi eh, forse non è neanche così corretto mettere in un calderone tutte le situazioni di immunodeficienza, perché immunodeficienze esistono di, diverso, di diversa natura. Eh, si, si può leggere, ad esempio, che sono state sconsigliate, sono sconsigliati alcuni tipi di vaccini in pazienti con immunodeficienza. Quali tipi di vaccini? Vaccini, per esempio, a base di virus vivi attenuati. Non è il caso dei vaccini Covid. I vaccini Covid sono eh, costituiti eh, in maniera diversa, a seconda della natura del vaccino, o da RNA, in alcuni casi da vettori, come chiamiamo, adenovirali, che però non hanno capacità di replicarsi all'interno dell'organismo, in altri casi da parte di proteine ricombinanti. Nessuno di questi vaccini è in grado di determinare reazioni eh, avverse, pericolose, gravi in soggetti con immunodeficienza. Se vogliamo dire proprio una situazione estremamente rara e per la quale non abbiamo dati a disposizione... C'è un potenziale rischio che i vaccini a base di RNA in soggetti che hanno situazioni iperinfiammatorie, eh, in particolare interferonopatie, possano dare luogo a reazioni avverse. È un evento rarissimo. Se un soggetto ha una diagnosi genetica di questo tipo di malattie, ne parli col proprio medio-curante e valuti l'eventualità di somministrare un altro tipo di vaccino. Eh, per i pazienti che hanno ricevuto cure oncologiche, che sono in terapia con immunosoppressivi, che hanno subito un trapianto d'organo e per questo richiedono immunosoppressione, il vaccino non costituisce un rischio, anzi è fortemente consigliato, perché questi soggetti sono a rischio di malattie più grave se incontrano il virus eh, SARS-CoV-2. Eh, il diverso discorso è efficace. Eh, sappiamo che in alcune condizioni di immunodeficienza la risposta immunitaria dell'organismo può non essere altrettanto valida come in un soggetto che ha un sistema immunitario che funziona perfettamente. Eh, ugualmente, ripeto, il vaccino va comunque effettuato. Se possibile in questi casi è utile eh, successivamente valutare l'entità della risposta immunitaria attraverso dosaggio di anticorpi specifici, molto più complessi sono altri test eh, per valutare l'immunità cellulomediata, ma voglio dire che sappiamo che anche soggetti che avevano condizioni eh, o per effetto di chemioterapia o per natura genetica del loro difetto eh, che li metteva in grado di non produrre anticorpi nei confronti del virus hanno poi sviluppato comunque un'immunità cellulomediata dopo infezione col virus eh, vero e proprio quindi è presumibile che anche il vaccino induca comunque una risposta protettiva quindi il figlio è sempre vaccinarsi anche in condizioni di immunodeficienza Sapendo che non si corrono rischi dal punto di vista della sicurezza, che l'efficacia potrebbe anche essere ridotta, ma comunque è preferibile e fortemente consigliata la vaccinazione rispetto al rischio di rimanere non vaccinati e di incontrare il virus eh, selvaggio, il virus che, che dà luogo alla malattia. Un'ultima cosa per i soggetti con immunodepressione, il consiglio è anche quello di vaccinare il nucleo familiare. Bisogna creare comunque uno scudo protettivo intorno a questi soggetti, proprio perché noi non sappiamo in che misura svilupperanno una risposta protettiva e quindi sviluppare i familiari è fortemente indicato. Ci sono alcuni aspetti eh, che sono correlati all'utilizzo dei vaccini eh, in alcune categorie di persone che abbiamo in parte già trattato per quanto riguarda i soggetti non depressi. Un'altra questione che viene spesso sollevata e se le attuali regole prevedono che persone che hanno già avuto la malattia siano comunque da vaccinare eh, e per quale ragione se sono già immuni. Oltre a questo, eh, protegge, oltre a proteggere dalla malattia la risposta immunitaria che è indotta dal vaccino o da una precedente infezione, eh, vorremmo sapere se previene anche la possibilità di trasportare il virus ed eventualmente infettare altri non ancora immunizzati. Oggi abbiamo con noi, per rispondere a questa domanda, Antonella Viola, Antonella Viola è un'immunologa, professoressa ordinaria di patologia generale e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica a Padova. È una delle persone più qualificate per darci una risposta a questa domanda e quindi eh, le passiamo il microfono. Grazie Antonella. Eh, questa è un'ottima domanda perché eh, in, in alcuni casi questo non è necessario. no? Ci sono... Uh, alcune malattie, per esempio, se, se, se, quando una persona ha avuto la varicella, uh, non è necessario fare il vaccino per uh, generare protezione, perché nel caso della varicella, noi generiamo quando veniamo in contatto col patogeno veniamo, generiamo una risposta immunitaria molto forte e uh, che dura molto, molto, molto a lungo nel tempo e quindi ci protegge. Nel caso invece dell'infezione da SARS-CoV-2, quello che si è visto è che l'infezione naturale. Uh, ha due caratteristiche cioè come di tutto c'è uh, una immunità transiente cioè sembra um, che si attivi una risposta immunitaria si generino anticorpi neutralizzanti quelli cioè che sono in grado di blo bloccare l'accesso uh, alle nostre cellule da parte del virus però questi, a questo titolo anticorpale questi anticorpi scompaiono nel tempo uh, dopo 5-6 mesi il titolo anticorpale presente nel sangue, nel plasma delle persone è, è sceso e basso e quindi non garantisce una protezione a, eh, se, se la persona dovesse essere esposta una successiva, eh, una, successivamente al virus. L'altro motivo è che ehm, ognuno di noi risponde in maniera estremamente variabile a questo virus, per cui ci sono delle persone che effettivamente sviluppano una, una buona risposta immunitaria, una buona quantità di anticorpi, una buona protezione e altre che invece già dopo poche settimane non hanno anticorpi in circolo perché per qualche motivo non hanno avuto una forte attivazione della risposta immunitaria. Quindi c'è una variabilità individuale tra soggetto e soggetto e poi un'immunità che non dura a lungo nel tempo. Per queste ragioni quello che fa la vaccinazione e di riattivare quella risposta immunitaria quindi risvegliare il nostro sistema immunitario e, eh, e questo è importante perché prima di tutto perché aumenta il titolo di anticorpi quindi avremo più anticorpi in circolo questi anticorpi persisteranno più a lungo nel tempo e quindi ci prote proteggeranno nel caso dovessimo incontrare di nuovo il, il coronavirus poi eh, attivano eh, delle, delle cellule della memoria cioè eh, queste cellule che eh, vengono generate ogni qualvolta noi veniamo in contatto con un patogeno, però che per essere veramente mh, attive, per restare a lungo appunto nel nostro corpo, hanno bisogno di una seconda, di una successiva stimolazione quando appunto la prima non è stata abbastanza forte, non sia stata abbastanza forte come in questo caso. Quindi da un lato una grande produzione di anticorpi neutralizzanti che si mantiene nel tempo, dall'altra l'attivazione di una memoria che ricorderà il contatto con questo virus eh, o con questa spike, a seconda del tipo di vaccino che facciamo nel tempo, e un altro motivo molto importante che sta emergendo in questi giorni è la protezione dalle varianti. Perché che cosa si è visto? Si è visto che mentre l'infezione naturale genera degli anticorpi che non sono sufficientemente forti a proteggerci anche contro le nuove varianti del virus che stanno emergendo, eh, invece le persone che sono state eh, in contatto con il virus, che sono guarite, che ricevono, una attivazione del sistema immunitario attraverso una vaccinazione sono in grado di produrre anticorpi che li proteggono anche dalle varianti. Quindi questo è un altro aspetto importante, quindi la protezione non solo dal virus originario ma anche dalle varianti che si stanno generando. La, la, la, la, il discorso invece dell'infezione e del contagio è invece ancora un po' più complicato nel senso che eh, non sappiamo ad oggi con l'assoluta certezza se questi vaccini siano in grado di generare un'immunità sterilizzante o meglio eh, Prima di tutto, diciamo, cos'è un'immunità sterilizzante? L'immunità sterilizzante è quella che fa in modo che io proprio neanche mi infetto e, e, e blocco da subito l'ingresso del virus nel mio corpo, perché nelle mucose, quindi nel naso, nelle vie respiratorie, ho degli anticorpi che impediscono appunto al virus di entrare nelle mie cellule e di replicarsi. Um, questo fa sì che io non mi ammali, che io non mi contagi e che io non possa trasmettere il virus ad altre persone. Allora, abbiamo delle indicazioni, per esempio con il vaccino Pfizer, col vaccino moderna che probabilmente questi vaccini riescono a bloccare anche eh, l'infezione e il contagio però sono ancora delle indicazioni diciamo la certezza assoluta non c'è eh, d'altro canto con altri vaccini come per esempio col vaccino di AstraZeneca alcuni dati indicano che invece eh, non vengano bloccate le infezioni asintomatiche quindi che ci si può comunque infettare e quindi è anche possibile che si possa contagiare Devo dire che dubito che una persona che sia stata vaccinata possa anche contagiare un'altra persona perché? perché sebbene il virus possa entrare e possa in qualche modo infettarmi difficilmente si replicherà così tanto da far sì che io abbia una carica virale tale da poter essere contagioso per gli altri. Però detto questo, non possiamo escludere al 100% che questa possibilità ci sia. Quindi la vaccinazione per oggi sappiamo che protegge dalla malattia grave, anche dalla malattia moderata, ma non sappiamo se sia effettivamente anche protettiva nei confronti dell'infezione. Contro questo obiettivo sono stati sviluppati un certo numero di vaccini, eh, in tempi straordinariamente veloci, eh, anche se comparati con i tempi che normalmente sono utilizzabili, sono stati utilizzati in passato per sviluppare vaccini attivi contro altri agenti infettivi. Quindi una delle cose che, che ci chiediamo è se per ottenere questo risultato sono stati saltati, per così dire, dei passaggi normalmente seguiti nello sviluppo di un vaccino e quindi se possiamo essere sicuri che eh, questi vaccini sono tanto sicuri quanto lo sono gli altri di cui fino ad ora abbiamo parlato. Inoltre, oltre a sviluppare dei vaccini, più recentemente sono anche stati sviluppati degli anticorpi monoclonali come un approccio alternativo per agire contro questo tipo di malattia. Quindi oggi abbiamo tra i nostri ospiti anche Rino Rappuoli, che è collegato, che in duplice veste di chief scientist di GSK Vaccine e anche di responsabile del monoclonal discovery lab del Toscana Life Science, è la persona giusta a cui rivolgere queste domande. Grazie Rino. Eh, vorrei dire che... Eh, eh, che è molto importante capire che eh, i vaccini contro il Covid che sono stati sviluppati in un tempo così veloce sono assolutamente sicuri e che non è stato saltato nessun passaggio che eh, fosse mirato alla, a garantire la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Eh, detto questo vi spiego perché, però ci tenevo a dirlo subito all'inizio per essere chiaro sul messaggio. Uh, io ho, fatto, ho sviluppato vaccini un po' in tutto il mondo negli ultimi 40 anni e eh, devo dire che per sviluppare i vaccini ci sono, di solito ci vogliono 10, 15, a volte anche 20 anni. E perché? Perché prima ci vuole eh, scoprire i vaccini, poi bisogna eh, fare la eh, tossicologia, poi bisogna fare la fase 1, poi la fase 2 in clinica, poi la fase 3, poi bisogna costruire una fabbrica. Poi bisogna presentare il tutto alle autorità regolatorie e tutto questo richiede tanto tempo e grossi investimenti. Per fare un vaccino ci vogliono circa un miliardo di euro e eh, ovviamente eh, nessuno spende tutti i soldi all'inizio, si, si, si fa l'investimento successivo solo se la parte precedente è andata bene, quindi si fa la fase 2 quando la fase 1 è andata bene, si fa la fase 3 solo se la fase... Due è andata bene, quindi si fanno le cose una dopo l'altra e un investimento dopo l'altra. In, nel caso della pandemia eh, non c'era tempo di fare le cose una dopo l'altra e i governi, soprattutto il governo americano, ma anche l'Europa e l'Inghilterra, hanno dato alle aziende eh, una quantità eh, un enorme di soldi e hanno detto non mi importa eh, se... Eh, eh, se butti via i soldi, prendi questi soldi ma non fare le cose una dopo l'altra, farle tutte in parallelo e quindi eh, le aziende hanno potuto eh, fare la parte di scoperta, la parte di tossicologia, la parte di fase 1, la parte di fase 2, la parte di fase 3, tutto in parallelo, non è, non è stato saltato niente, ma appena c'era... Eh, l'evidenza che la prima fase andava bene, non si aspettava la fine, si cominciava la seconda e poi la terza e così via. E alla fine siamo riusciti a avere dei vaccini che sono sicuri e sono efficaci e eh, li abbiamo ottenuti senza saltare nessun, eh, ne, nessuno step che eh, garantisse la sicurezza e l'efficacia. Anzi, devo dire che l'efficacia dei vaccini è stata testata in... Eh, quantità enorme di persone eh, circa 30.000 persone per la fase 3 dei, dei vaccini eh, per dimostrare che i vaccini funzionano e funzionano alla grande abbiamo visto eh, quelli rna che funzionano al 95 e questo eh, è stato 30.000 persone sono tante di solito si fanno 3 5000 10.000 quindi diciamo che la sicurezza eh, e l'efficacia sono stati dimostrati in un numero di persone che può essere più grande di quello che si fa di solito. Quindi direi assoluta tranquillità sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Uh, L'altra cosa in cui ci tengo a parlare sono gli anticorpi monoclonali, perché mentre i vaccini vengono usati per vaccinare milioni di persone, forse miliardi di persone, per eliminare questa pandemia, è chiaro che i vaccini servono per prevenire non per curare. Nel frattempo abbiamo tutti i giorni ancora tantissime persone che vengono infettate e alcune di queste finiscono in ospedale e hanno una malattia seria e un numero cospicuo al giorno muoiono. Quindi eh, ci vogliono anche delle terapie per poter eh, curare le persone che si infettano e le terapie più rapide da sviluppare sono anticorpi monoconali, anticorpi monoconali umani che vengono, eh, sviluppati, prendendo il sangue da persone convalescenti, eh, prendendo le cellule che producono i loro anticorpi che gli hanno permesso di guarire, eh, isolando quelle cellule che producono anticorpi molto potenti e poi vengono prodotte, prodotte su scala industriale e eh, alla fine vengono eh, riniettati nelle persone e quando vengono iniettati li proteggono immediatamente dalla malattia Uh, e se sono già infettati eh, risolvono l'infezione nel giro di qualche giorno e quindi una volta risolta l'infezione chiaramente non, hanno, uh, non vanno incontro alla malattia grave, non vanno in ospedale e quindi non muoiono. Quindi diciamo anticorpi monoclonali e vaccini sono uh, le due cose che ci permetteranno in qualche modo di liberarci da questa pandemia e eh, di riguadagnare la libertà che questa pandemia ci ha tolto. I vaccini hanno delle implicazioni che vanno al di là delle loro caratteristiche in termini di risposta immunitaria. Anche se oggi il nostro obiettivo primario è quello di affrontare i loro aspetti immunologici, abbiamo scelto di eh, non trascurare anche aspetti che attengono al componente di responsabilità che ognuno di noi ha su questo tema nei confronti eh, della collettività. E per aiutarci ad affrontare eh, questo aspetto abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi eh, il professor Guido Alpa, che è professore emerito di diritto civile alla Sapienza, è stato presidente del Consiglio Nazionale Forense e, eh, ed è un giurista di, di fama internazionale, che crediamo essere una delle persone più qualificate per aiutarci a rispondere ad alcuni specifici punti. In particolare chiediamo al professor Alpa perché la vaccinazione contro il Covid-19 non è obbligatoria e se secondo lui sarebbe accettabile porre un obbligo vaccinale solo per alcune categorie di individui, quali per esempio i medici e gli infermieri, e se non lo è, se è invece accettabile sul piano dell'etica deontologica il rischio che questi operatori sanitari, non vaccinandosi, fanno correre ai pazienti. Grazie, Ragazzi, per grazie a voi di l'invito. Mi sembra uno dei problemi capitali della società contemporanea, soprattutto in seguito all'emergenza della pandemia che si è abbattuta eh, su tutto il mondo. Eh, innanzitutto una precisazione, lei ha detto che eh, la vaccinazione contro il Covid non è, non è obbligatoria, questa è una scelta che, ha fatto il governo e il che hanno fatto il governo e il Parlamento. Perché? Perché avrebbero potuto invece fare un'altra scelta, e cioè imporla a tutti i cittadini obbligatoriamente. Eh, la ragione è molto semplice. Eh, noi dobbiamo pensare che eh, ci debba essere un contemperamento degli interessi tra il, i diritti che eh, sono riconosciuti a ogni persona in quanto tale, due diritti fondamentali, compreso il diritto alla salute, e il diritto della collettività a eh, evitare i rischi che possono derivare dal contagio che, eh, per un fatto ovviamente non colposo, per una malattia accidentale, una persona potrebbe eh, diffondere, eh, diffondere in tutti i luoghi, eh, con, venendo a contatto con persone familiari, ma anche nei luoghi dove si potesse eh, recare. Ora, questo um, delicato bilanciamento è eh, fissato da una norma della Costituzione, l'articolo 32, che stabilisce che il diritto alla salute è, è un diritto inviolabile, cioè riconosce alla persona questo diritto che consente di pretendere non soltanto da tutti gli altri consociati, ma anche dallo Stato eh, di essere curato, quindi le cure perché eh, questo diritto deve essere salvaguardato. E quindi la Costituzione prende in primo piano, in, in primo luogo, i diritti del singolo. Ma aggiunge anche che è un interesse della collettività. Ecco, io eh, richiamerei, eh, se possibile, le parole che usa la nostra Costituzione perché sono molto semplici, però essendo parole che riflettono un testo normativo, devono essere comprese nell'ambito della cultura giuridica che le ha ispirate e che le applica. L'articolo 32 recita la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, ma aggiunge interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Poi aggiunge ecco, un eh, divieto che deriva dalle pratiche eugenetiche che erano state eh, avviate mh, durante l'epoca nazista, ma anche, anche in altri eh, paesi, soprattutto negli anni 30 e 40. Cioè si dice che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, non si possono obbligare le persone a subire dei trattamenti chirurgici, come era capitato in alcuni paesi quando ehm, si voleva ehm, trasformare una malattia e una sorta di colposa eh, affezione che doveva essere rimossa. Non si possono obbligare sottoporre i pazienti a dei trattamenti che siano lesivi della personalità, e quindi per esempio eh, sono stati rimossi tutti i trattamenti dei malati di mente che erano costrittivi. E, quindi... L'imposizione di eh, trattamenti chirurgici, di eh, eh, cure che possano violare il rispetto della persona umana e quindi non assicurare il rispetto della persona umana, sono vietati. Questo, però, non significa che la vaccinazione, così come richiesta dalla tutela, degli interessi della collettività, non possa essere imposta per legge. Questo è eh, un principio che è stato eh, applicato da diverse leggi nel corso subito dopo la guerra, quando, la seconda guerra mondiale, quando sono cominciate le vaccinazioni dei bambini contro la poliomielite e così via, il morbillo, il, la, la, la varicella e, e, e altre, altre, altre affezioni. E c'è una legge importante che... E un decreto de, de, de legge poi convertito in legge del 2017 a proposito dell'obbligo dei vaccini alla, mh, ai bambini che sono in età scolastica cioè si dice in età scolastica perché è il primo momento in cui il bambino viene, eh, viene, lascia la famiglia e viene immesso in un contesto sociale nel quale può ricevere ma può anche trasmettere contagio allora eh, dove sta allora questo bilanciamento dell'interesse. Innanzitutto la tutela della, della salute è eh, un diritto inviolabile che viene garantito anche a favore della persona, quindi viene anche imposto alla persona la necessità di essere sani per poter evitare rischi alla collettività. Eh, L'unico caso in cui eh, è possibile allora laddove la vaccinazione non sia obbligatoria scusi sia obbligatoria è poterla evitare se la vaccinazione può provocare la morte perché evidentemente nella scelta fra un rischio di morte e il rischio per la collettività siccome la costituzione dice che è diritto inviolabile del cittadino non può essere imposto un trattamento medico che abbia queste, questi possibili rischi però se questi rischi non, so, non si corrono eh, e sono, diciamo così, rischi quelli che potrebbero manifestarsi del tutto accidentali, allora la stessa legge prevede che la persona che sia stata vaccinata e poi abbia subito dei danni dal vaccino possa chiedere il risarcimento del danno. Non viene riconosciuto un risarcimento compiuto, completo, ma un indennizzo. Perché la società in qualche modo eh, ricambia eh, questo sacrificio che viene imposto all'individuo, qualora il sacrificio sia effettivamente tale, cioè un rischio effettivo che si è tradotto in un danno alla, alla, alla salute del singolo per effetto dell'inoculazione del vaccino, allora in quel caso si riconosce un indennizzo. Per cui la discussione che oggi si fa in Italia sulla eh, opportunità o meno della vaccinazione è una discussione che discende da una scelta che a suo tempo, eh, quando è comparsa la pandemia e quando poi si è finalmente realizzata questa grande scoperta scientifica cioè il vaccino che consentiva di poter prevenire il contagio eh, di non obbligare i, eh, non obbligare i cittadini lasciare questa scelta alla loro libera determinazione. Allora, qui, voglio dire, avrebbe potuto fare una scelta diversa. Io francamente, fosse stato il governo o il, il, il Parlamento, avrei imposto la vaccinazione, Perché eh, non soltanto perché salva anche la vita del, del, del singolo, ma perché è un, una misura per contrastare la pandemia e quindi eh, riuscire a prevenire i rischi eh, alla salute e alla vita che questa terribile pandemia sta eh, diffondendo. Eh, io, se mi, mi, mi consente ecco, una edizione, direi devo fare due edizioni. Ecco, questa interpretazione dell'articolo 32 eh, non, è, non è mia, è un'interpretazione della Corte Costituzionale, cioè dell'organo eh, giudiziario che sindaca la conformità delle leggi alla Costituzione, che proprio nell'esaminare questa problematica della obbligatorietà del vaccino, si è espressa due anni fa, tre, tre anni fa, la sentenza numero 5 del 2018 in un modo assolutamente chiaro, determinato, preciso, perché eh, si dice, e la scritta, questa sentenza l'ha scritta l'attuale Ministro della Giustizia, che è la professoressa Cartabia. È una bella e lunga sentenza, in cui ehm, si dice che, tenendo conto del eh, significato dell'articolo 32 della Costituzione, tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale che si è raccolta nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, eh, tenendo conto anche degli orientamenti dei legislatori degli altri paesi europei, è legittimo imporre l'obbligo di vaccinazione, l'obbligo di vaccinazione riguardava, riguardava i vaccini che si fanno in età scolastica. In altri termini, per poter frequentare la scuola e quindi essere ammesso a scuola, il minore, il bambino, deve essere vaccinato. Eh, raggiunge, la Corte ha precisato che se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è soggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute che è obbligato, salvo per quelle sole conseguenze che poi sono normali e tollerabili. Ecco, In questo caso la vaccinazione obbligatoria è non solo legittima, ma è dettata dalla Costituzione proprio per tutelare gli interessi della collettività. Ecco, se posso aggiungere ancora una cosa, mi sembra che l'obbligo di vaccinazione non sia soltanto un obbligo di carattere legislativo, ma è anche un obbligo di carattere morale perché se si partecipa, se si è parte di una società, bisogna in qualche modo meritare anche la, il posto che si, si occupa in questa società, meritare di essere stimati, rispettati e eh, accreditati all'interno di una società la quale evidentemente deve difendersi dai rischi e per difendersi dai rischi obbliga a mh, questo trattamento sanitario che normalmente non è pericoloso. Se fosse rischioso per la vita, allora il discorso è diverso. Dunque, abbiamo oggi eh, con noi anche ospite eh, il dottor Giovanni Rezza, che è direttore generale della prevenzione per il Ministero della Salute, che conosciamo visto i suoi notevoli e tutti gli interventi anche attraverso i mezzi di comunicazione, che ringraziamo anche per l'impegno che sta mettendo per la gestione della pandemia da parte del Paese. E uh, al dottor Rezza abbiamo pensato di porre una domanda che è la seguente. Eh, se secondo lui è opportuno che alle persone vaccinate sia rilasciato un certificato di vaccinazione che ne riduca le limitazioni di movimento applicate ai soggetti non immuni. E se sì, se questa norma andrebbe secondo lui estesa anche ai soggetti immuni perché precedentemente infettati dal virus. Grazie dottor Rezza. E questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere di fatto. Ci sono alcuni paesi come Israele che si stanno muovendo su questa pista e la stessa Unione Europea sembra avere un interesse al, a questo passaporto che chiamiamolo di immunità, che dopo è un passaporto che avrebbero le persone eh, che sono state vaccinate principalmente, ma anche le persone che evidentemente hanno acquisito l'infezione in maniera sintomatica o asintomatica a prescindere in, in passato. Devo dire che ciò potrebbe avere dei vantaggi, ma lo so stesso tempo ho molti dubbi sulla sua fattibilità, sulla realizzazione, anche sui presupposti concettuali in qualche misura. I vantaggi quali sarebbero? Beh, innanzitutto potrebbero essere una spinta a vaccinarsi, no? perché se noi dicessimo alla popolazione, poi se tutti i vaccini, e quindi magari potresti diventare immune, a quel punto potresti anche muoverti liberamente non soggiacere alle regole del lockdown piuttosto che delle eh, chiusure o delle restrizioni che ci sono eh, di questi tempi però teniamo conto che già qua c'è una prima eh, possibile obiezione in questo momento la domanda di vaccini supera l'offerta tutti quanti vorrebbero vaccinarsi se c'è una carenza, c'è una carenza di vaccini non si Secondo, eh, naturalmente eh, riprendere le attività, mm, riprendere a viaggiare potrebbe essere una cosa molto allettante, potrebbe rimettere in moto in qualche misura l'economia. Però, quando io parlo di dubbi anche concettuali, teorici, eh, parlo di qualcosa che è molto concreto e potrebbe limitare l'utilizzo di questo, anche il valore del cosiddetto passaporto di immunità. Innanzitutto, se noi consideriamo l'infezione naturale, purtroppo esistono reinfezioni, vediamo che ci sono delle persone, anche se relativamente rare, che si reinfettano, dei casi sporadici. Abbiamo però l'esempio di Manaus, la città dell'Amazzonia, dove il 70% della popolazione è stimato essere già infetto, è arrivata una nuova variante, emersa una nuova variante, è così detta la cosiddetta variante brasiliana. È il lignaggio più 1 e molte persone si sono reinfettate. Quindi, quanto possiamo contare sulla immunità indotta dall'infezione naturale? Abbiamo dei dubbi a riguardo: certamente una persona che ha passato l'infezione, probabilmente è più protetta rispetto alla persona che non ha mai incontrato il virus, però non sappiamo quanto l'immunità sia protettiva e quanto a lungo soprattutto possa durare questo effetto protettivo. Vaccini, eh, anche qua abbiamo eh, ancora molti caveat, molti limiti nelle nostre conoscenze, non sappiamo quanti e quali vaccini siano effettivamente infection e transmitting blocking, cioè quanti vaccini diano eh, un'immunità cosiddetta sterilizzante, quanti vaccini quindi possano impedire davvero l'infezione e la trasmissione eh, dell'infezione stessa, potrebbero alcuni vaccini bloccare in alcuni individui, dipende anche dalla risposta dell'ospite, probabilmente non è uno zero uno, un sì no, però potrebbero eh, eh, per esempio eh, eh, proteggere dalla malattia o da forme gravi di malattia o dall'ospedalizzazione, ma non dall'infezione. Eh, naturalmente questo farebbe sì che una persona che avesse il passaporto di immunità invece potrebbe essere in qualche modo pericolosa per la società, per gli altri, soprattutto se abbandonasse quelle misure che normalmente prendiamo oggi, distanze di sicurezza, eh, uso di mascherine, quindi le cose sono molto complesse effettivamente. C'è cioè, l'altro problema, il problema delle varianti, come vale per eh, le infezioni acquisite di via naturale, vale pure evidentemente per le vaccinazioni. Vediamo che alcune varianti, come quella sudafricana e quella brasiliana, di fatto, sembrano diminuire pur parzialmente la, ehm, la eh, capacità neuralizzata dei vaccini, l'efficacia dei vaccini. E quindi questo ci lascia dei dubbi sull'opportunità di dare a cuore leggero un passaporto di immunità. Terza cosa, la durata dell'effetto protettivo. Quanto durerà? L'effetto protettivo dei vaccini. Non lo sappiamo, probabilmente bisognerà fare delle dosi buste, dei diami, eh, magari come per l'influenza, eh, modificare la composizione del vaccino, adattarla ai, alle nuove varianti. Quindi c'è una serie di dubbi a riguardo. Per cui concluderei dicendo che sarebbe davvero una bella cosa, eh, potrebbe essere estremamente positivo. Eh, sotto certi aspetti eh, rilasciare un passaporto di immunità potrebbe però allo stesso tempo avere dei problemi riguardo alla fattibilità dell'iniziativa. Stiamo per arrivare alla fine delle nostre interviste. La SICA ringrazia gli eminenti colleghi che sono intervenuti e il professor Locati che ne ha curato il programma scientifico. Ma prima di congedarci vogliamo offrirvi un ultimo intervento. Abbiamo ancora un aspetto importante, infatti, che dobbiamo chiarire, e riguarda le varianti del virus SARS-CoV-2. Abbiamo invitato il professor Guido Silvestri, che è ordinario e capo dipartimento di patologia presso la Emory University di Atlanta, perché è considerato dalla comunità scientifica tra i massimi esperti nello studio delle infezioni, in particolare da HIV. Al professor Silvestri chiediamo di rispondere alla domanda sono state segnalate nuove varianti del virus SARS-CoV-2. Perché è così rilevante la possibile emergenza di nuovi ceppi virali? I vaccini disponibili saranno efficaci anche verso queste nuove varianti? E ancora, la campagna vaccinale mondiale eliminerà SARS-CoV-2 o questo virus continuerà a circolare? È possibile che nei prossimi anni emerga un nuovo virus in grado di causare una pandemia simile? grazie professor Silvestri. Tanto grazie a voi del, di questo invito. E brevemente, le varianti sono state segnalate e eh, chiunque eh, conosca la virologia dei, dei, dei virus RNA non può essere sorpreso dal fatto che siano emerse delle varianti. I virus RNA hanno la capacità di mutare, alcuni di più come HIV, alcuni di meno, ma sono in grado di mutare e mutano sulla base di eh, pressioni selettive, eh, per cui eh, le, le mutazioni di, di per sé sono casuali, no? sono, sono un processo random, sono errori di trascrizione del, del genoma e, e di, eh, di, di, di, della replicazione del, del genoma virale. Però poi vengono selezionate in un contesto di ambiente favorevole. Per esempio, se ci sono molte persone che hanno un certo tipo di anticorpi eh, nei confronti del virus si selezionano varianti che hanno una qualche resistenza a questi anticorpi, un po' come per i batteri, si selezionano varianti che sono resistenti ai farmaci antibiotici. E questo è un fenomeno eh, ovvio, eh, ben conosciuto, eh, di varianti quindi ne sono emerse tantissime, ce ne sono tre su cui si è concentrata l'attenzione eh, degli scienziati, una variante senza andare nei tecnicismi, la variante inglese, la variante sudafricana e la variante Brasiliana. Queste varianti hanno diverse mutazioni, eh, ce ne sono tre che sono particolarmente importanti perché stanno nel receptor binding domain, nella parte della proteina spike che si lega al recettore cellulare ac 2 e per i curiosi sono, la, sono varianti nelle posizioni, mutazioni genetiche nelle posizioni 417, 484, 501 del, della proteina spike e conferiscono uh, un'aumentata capacità di legare il recettore, nel caso della 501Y, N501Y e un certo grado di resistenza agli anticorpi per la E484K, quella che scherzosamente chiamiamo I, <ride> una, una variante antipatica. La variante inglese ha solo la 501, più altre mutazioni di significato meno chiaro. La variante sudafricana e quella brasiliana hanno proprio questo trio di mutazioni in queste tre posizioni che ho, che ho spiegato. Quali sono le implicazioni? Le implicazioni sono che il virus cerca di trovare un compromesso tra la necessità di rimanere simile a se stesso per poter continuare a legare il recettore cellulare con alta efficienza con alta affinità altrimenti eh, si eh, diventa incapace di rinfettare e quella di sfuggire agli anticorpi o comunque di ridurre l'effetto degli anticorpi eh, sia quelli prodotti dall'infezione naturale sia quelli prodotti in risposta ai vaccini. Allora cosa succede? Che c'è un po' un braccio di ferro in questo senso, in questo momento c'è un braccio di ferro più eh, importante che non all'inizio dell'infezione perché ci sono milioni e milioni di persone infettate, ci sono sempre più milioni e milioni di persone vaccinate e io personalmente dai dati che eh, emergono credo che comunque l'efficacia eh, dei vaccini nei confronti delle varianti eh, sia tutto sommato sufficiente a, a, a far mantenere ottimismo nella possibilità di controllarle. Eh, I titoli anticorpali necessari a neutralizzare le varianti sono eh, diversi, eh, ehm, di circa calano, di circa... Eh, 6-8 volte per quanto riguarda la variante inglese brasiliana molto meno per la variante inglese ma questo non significa necessariamente che il virus sia diventato resistente, significa semplicemente che il titolo neutralizzante è più basso Uh, questo potrebbe voler dire che l'immunità magari anziché essere sterilizzante è un'immunità contro i casi gravi di malattia potrebbe essere che è un'immunità che dura di meno nel tempo perché eh, come sappiamo il titolo anticorpale tende a scendere nel corso del tempo eh, però non lo sappiamo ma dal punto di vista pratico quello che dobbiamo fare è continuare a vaccinarci dobbiamo continuare a fare sorveglianza virologica epidemiologica monitorare queste varianti, sequenziare il virus vedere dove sono, dove non sono e eh, tenere a mente senza ecco, entrare nel, nel, nel panico da variante no? in America si usa il termine scariant, no? le varianti della paura con un neologismo che è stato inventato, credo da Eric Eric Topo e ehm, senza farci prendere nel panico, tenendo presente che il virus più di tanto non può mutare perché è un po' tra, eh, come dire, l'incudio nel martello da un lato agli anticorpi che lo colpiscono eh, e dall'altro ha la necessità di continuare a legare eh, il, il, il recettore ACE2. Quindi in questo senso eh, il virus più di tanto non può mutare, la parte che era facile da mutare era il N-Terminal Domain, il dominio eh, N-Terminale, che già si è resistentizzato per quanto possibile. Eh, teniamo anche presente che Oltretutto per i vaccini RNA, ma alla fine anche per gli altri vaccini, non è poi così difficile fare delle nuove formulazioni che coprono anche le varianti da un punto di vista proprio formale, tant'è che Moderna e Pfizer stanno già preparando il boost per l'autunno-inverno 2021, autunno 2021, che sarà probabilmente con un vaccino che copre le varianti. Ultima cosa, la campagna vaccinale sarà in grado di eliminare SARS-CoV-2. Naturalmente io non ho la sfera di cristallo. La mia personale previsione è che il virus continuerà a circolare, però continuerà a circolare in modo epidemico, facendo sempre meno ondate e <coughs> soprattutto causando sempre meno danni. Perché quello che stiamo vedendo è che le persone vaccinate sono molto protette dai casi più severi. Eh, I dati che ha rilasciato proprio ieri Pfizer sulla vaccinazione di massa in Israele parlano di una protezione dai casi severi di, eh, confermata al, 90, eh, mi pare al 94%. Quindi, eh, ripeto, se noi riuscissimo a ridurre eh, la mortalità eh, del 94%, a quel punto abbiamo fatto eh, un passo avanti enorme. Teniamo presente che ecco, non è che... Eh, questa sia l'unica malattia di cui, di cui si muore. Se è possibile che nei prossimi anni emerga un nuovo virus in grado di causare una pandemia, ma io penso che è possibile. Eh, le pandemie fortunatamente non sono frequentissime. Ci sono dei punti interrogativi su come si è formato, come è nato questo virus. Eh, C'è un bellissimo articolo su Nature proprio della settimana scorsa che parla delle cinque domande ancora senza risposta sull'origine di SARS-CoV-2, capire come è nato SARS-CoV-2 potrà farci capire eh, meglio i rischi di possibili future pandemie. Grazie ancora.